King Vistens, eh, 4 giri, 5 giri via trocato E là si vede la sagoma Porca puttana, che è successo? Mi è sempre nata la macchina Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, benvenuti nel campionato GT4 con tutti quelli esclusi dal campionato ACI GT4 e sono finiti nello split 4. Stasera siamo al Cota, è l'ultima gara di sto campionato, è una pista che odio, mi fa schifo, è odiosa, non ci siamo allenati <coughs> niente stavola, ma lo sai che vuol dire niente? Proprio manco 50 metri. Non <ride> Gli eventi che sono capitati cioè, Avete evitato questa cosa come la pena Sì, no, non ci volevamo correre Dopo Puffin Che ti darà grinta e forza a volontà Solo Puffin ti darà forza e grinta a volontà Stasera abbiamo di nuovo la nostra Red Bull Gusto Anguria Perché l'altra volta mi ha fatto fare il podio Io non sono scaramantico per niente Quindi, no, Il contatto più che il carcorsio vorrei fare con Pesaro raga, Però se lo dico e poi succede davvero Poi succede in casino, sembra che l'ho fatto apposta Quindi, Non lo dico assolutamente che stasera voglio speronare Pesaro <ride> Ma pure da quella l'Austria dicendo adesso? L'ho detto? Dici, dici che l'ho detto? No no no no no no no! Peso no! Ma distrutta ma che... Che sia Biper ma anche Doz sono per l'amore in famiglia Hai fatto secca tua moglie ma non vuoi nasconderla nel box? Compra una ruspa e scava in giardino pagandola 20 euro in meno con carta Doz Oh grande Michele di MMRT! Col tuo setup vado molto più veloce che senza. Per esempio io stavo camminando, stavo in giro e mi stavo chiedendo Cioè cosa potrei usare per i miei acquisti? E mi metto un soleare dentro la schiena. Era, era il fondatore di Orps di Peter Bank al sponso Banca che mi ricorda che eh, per i miei acquisti potevo cioè, avrei potuto utilizzare la carta DOS Esatto La carta anzi no la carta la uh, carta prepagata che si gestisce da cellulare con l'Iban quindi potete anche ricevere i pagamenti come se fosse un conto vero potete anche richiedere la carta fisica quindi non è solo una roba virtuale e uh, per chi si fa la carta entro uh, gennaio potete ritornare con un gift card 20 euro, vedi? Assolutamente spontanea sta cosa, niente <ride> forzata, eh, no. è, è, è una cosa che mi era capitata effettivamente. Eh sì, sì. Comunque sì. mi, mi accontenterei di un onesto 2.22. <ride> Perché trovo... Allora restivo tra l'altro che sta, sta guidando col volante rotto senza force feedback Eh Però senza force feedback è meglio io Ho sentito che con l'Apex si va molto più veloce Che non c'è il force feedback C'è uno finger che seguo anch'io Che ha detto la stessa cosa E io quindi tendo a crederci Non mi annullo al giro eh. Non mi al giro tutto mollà, tutto mollà Ma nulla del giro Portaci. Il ragioniere e l'avvocato che sono lì a fare tipo i tuoi carabinieri Mamma mia, mi pesa l'anima a far sta gara Questo giro di lancio è durato 8 minuti Sì, esatto Bocca al lupo, ragioniere in Bocca al lupo, in bocca Attenzione che restiamo subito largo Oddio, restivo da una botta a qualcuno. Eh, C'è gente che fa per pascoli. Sì. Giovanni? No? altri? Che stavo pensando anch'io. Vabbè, la cosa pure è che è tu a spazio, quindi può fare tutto quello che vuole Sì, incredibilmente non ho preso ancora warning, questa cosa mi sta facendo emozionare. Guarda, il ragioniere con cattiveria ha buttato fuori il restivo e poi si è ammazzato Left. Eccola là. Eccola La allora, restivo oh, è perché la Camaro non può, non può muoversi Sì, la Camaro non è oh, Dai, ah. La Camaro non è speronabile Poi la Camaro non Poi dopo se lo ritrova Poi lo ritrova sull'interno, zappa Poi ci sta la ciccio in grassia Sì, ciccio ingrassia lo vedo, un po' pericoloso Car on the right Zaffora <ride> dovrebbe smetterla di non stare sul tracciato eh? <ride> Non gli hanno spiegato bene le regole del gioco stavolta Qualcun altro l'ha preso forse è meglio che mi calmi un attimo perché Oddio zaffora zaffora zaffora zaffora Madonna Non so dove sia ok se me lo sono ritrovato a fianco Sì no Ma poraccio cioè lui non ha fatto nulla eh ecco, è che io l'ho persa e ce l'avevo nelle vicinanze di come lo centro invece sono riuscito a mantenerla e senza centrarlo avvocati scusi sì. però potresti avvicinarti a barbagiani ecco eh, potrei ma in questo momento sto cercando di litigare con la mia macchina che non mi sembra molto d'accordo col fatto che io devo recuperare poi c'è sto zaffora dietro che nella parte guidata giustamente si avvicina che non so buono e' chi, uh, penso, chi lo piassi, ma... Eccolo che si è buttato dentro la allora, vista accanto, ciao Zaffora E' sì, andata, e' andata, andata, andata un problema per i posti due giri, perchè poi la prima andata a parcheggiare negli spalti, vicino ai tifosi Positivi, oh, cioè negativi Oh, casini, casini, attenzione ai ai Attenzione, vedo un, un Pesaro 1 Pesaro 1 Cioè, volevo fare una zozzata eh, per... eh Lunadix si ritrova ancora una volta con Tartaglia E non è finita bene l'ultima volta Attenzione a questi due perché Però no, non l'ho fatta eh. Non fatto. On the left. Eh. fatto Pesaro, pesaro Alla staccata qua giù Sappi che a me di gara non me ne può fregare di meno No, avvocato, lei è l'ultimo baluardo non... È giusto L'ultimo Vedo che Pesaro ha mollato il colpo, bravo Pesaro. Poi fa lo staccatone. No. Ho fatto io lo staccatone. Boh però sto fatto da dietro Pesaro 1, mi ricorda qualcosa dei Imola Ha fatto pure il flick blink col... Sì, eh. I quindi secondo me è, è intenzionato. Eh, io pure sono intenzionato a mandarlo a fanculo, ho quale dei due riesce prima nell'intento più vedo un dragone che recupera prima la terza posizione del campione cazzo sono andato lungo mangiato ok bravo Fogaro non difenda così con il dragone perché ha aperto <ride> Sì, ma caro Pesaro, cioè tu per fare sta cosa che vuoi usci dalla scia, ti stai a prendere tutta la zuzzeria per terra in pista, ottimo E non gli importa Però te la sei presa pure tu, avvocato Si, sì, si sì. Avvocato imperioso? Ho detto che Dragone, si sì, Dragone, che Pesaro avrebbe subito la mia ira Questo è un sorpasso veramente da manuale del cazzo. Era molto vicino al culo della mia macchina, eh? eh l'ho visto pure io, per stare povero andati incontro con la traiettoria, ho visto che l'avvocato è andato. 50 ah, sì. secondi di ritardo, però. Esatto. Escono fuori i sorpassi studiati. Ma no, non dargli l'interno, non dargli l'interno. Eh, Ma sì, fatto. sì. Uh. Oh. A cara vedo, vedo, vedo la morte. Ha una spintarella. È... L'ho visto. Non, non sembrava. Se ecco sì adesso adesso... si sono toccati ha sì. son restituita Lunadix con Tartaglia che si rende ancora protagonista di un duello Non pulitissimo. Allora adesso allora. Questa cosa non finirà bene. Eh. <ride> Come, come potrei utilizzare questo regalo tu oh, madonna mia mamma mia dragone dove non va dove stato va il dragone? dragone dove è andato dragone oh dove, che paura Dove è andato il dragone paura. che è andato a muro è andato a muro e attenzione perché si ritira si è ritirato e quindi questo potrebbe valere la seconda posizione in campionato per Squorno, eh? ma che cazzo era quello era era dragone forse? Eh ma gli sì, piace un corpo a, a una rota per non dire un'altra cosa ma se mi piava mi tranciava la macchina Allora mi sente? Eh un po' meglio La, la perfezione uh. pieghe, anche. Ah, No, no Taglia che si sta andando a prendere l'interno al tornante con l'UNEDIS che si muove un po' in frenata ah, contacto, E vanno contacto. a cu, mamma mia No, sono mortacci ah. tua Hai rotto il cazzo, meno male che vai addosso al muro Preso però è deceduto così Eh ma ha rotto i coglioni però Eh al volante storto Al eh, volante storto è, è un bel contatto Come direbbe Alonso Karma. Karma Eccoli qua yeah. Quindi secondo me approfitti di questa cagnata da vestivo Barbagiani e... ...e... Via la, ...butta la zampata Eh ma io ne vorrei di ingegneria, ma io non è che stavano a piano apposta cioè... Eh, già è riguadagnato, sta meno, sta meno di 5 secondi Mamma mia, C'è quello dietro molto vicino Pure Zaffora eh, è arrivata sull'avvocato no? perché Zaffora si è rifatto su Si sì, è molto vicino Car on the right. Non qui però Zaffora, fa brava persona No, non devono farlo pure l'avvocato e Zaffora perché se lo fanno pure loro, perdono pure loro Aio, aio, aio, eccolo ho perso ah, Va va va va, fa lo fallo. Zaffora Dagliete pedale. Sì, ma la mala prima. Sì, Continui a stare dietro, metta a pressione, però lasci andare. State guadagnando. Ma non vedi doveva girare qui? Ma lascia che giri, lascia, lascia fare. Eh, lo devo passare, raga. È, è larga per prendere più larga. Eh più ma io so, sto a perdere tempo qua dietro, raga. Allora, se vedi che perdi troppo tempo, allora approfitta di. il errore licenza di uccidere avvocato ok così lontano ma così vicino e l'unadix adesso sì che è vicino a zaffora Ecco, eh, eh, quello... no no ho guadagnato mezzo secondo in quella curva lì avvocato, mo se eh, non so eh, se ho fatto eh, sbagliato l'interno eh, sì. senza pietà senza pietà si va a prendere anche l'interno di prepotenza con zaffora che mamma mia lascia pochissimo spazio sei già davanti avvocato rarissimo manuale e si prende la sesta posizione attenzione però perché è uscito male e zaffora però gli viene concesso gentilmente l'esterno. tu stai tu a scoprire bravo bravissimo non so più a parlare non si preoccupi papà va vale, pensiamo noi sì, vabbè, fatta, fatta avvocato ora avvocà hammer time 4 giri 5 giri via vabbè. E la si vede la sagoma Porca puttana, che è successo? Mi si è impennata la macchina Forse problemi... Praticamente... Uuuh, mamma oddio, mia! Oddio, oddio che cosa è successo? Ho visto? Che cosa ho visto? Che vuolo che ha fatto Lunarix Che si è impennata la macchina! Maddio, è, ma abbiamo ma visto Andare su due eh. ruote non è proprio in maschio Avvocato Mannaggia, la miseria Alonso, esatto Qui il replay, questo fortunatissimo Ma no, sai cos'è stato questo, Pippo? Siccome siamo in America, è un omaggio di Diego al, alle Drag Race americane Quindi ha deciso di provare anche lui a, a impinnare in accelerazione <ride> no, L'ha fatto una volta, l'ha anche la seconda volta Basta che non impienda dopo Basta che, basta che lei non a essere assicciotto, ok Cioè, lo volevo passare su due ruote, non so se vi rendete conto Il plan Eccolo che è andato largo Guarda Come si infila Un coltello del burro, l'avvocato Zaffora tra il trucco Oh, questo ce voleva. E comunque, Zaffora faceva veramente traiettorie alternative. Contro la classifica. No, oddio, cosa è successo? Cosa è successo? Ma cosa fa? No Zaffone, oh. ma che cazzo fai? Come l'ha preso? Ma sei un coglione, porca puttana, però Che poi cioè. non è utile che guardo la classifica No, no, guardala, guardala, ma è proprio un coglione, però, cazzo Ma guarda apposta questo, però, no, dai, è questo l'ha proprio preso apposta Cioè, ma vaffanculo, però Ma perché mi perdo sempre le cose? prima che ci ho perso il dragone che te ne è andato vabbè io do sempre il beneficio del tutto quindi. no no pure io, non lo so quello che è successo come prima con pesaro, magari invece è colpa mia lato lato. può succedere che non l'abbia fatto apposta, ci mancherebbe però pure che non l'avesse fatto apposta, cosa che io non credo è comunque una stronzata perché tu da, con drive thru non puoi andare a rovinare la gara de uno che invece è sesto e devi stare attento a quello che cazzo fa in pista però per me l'ha fatta apposta può darsi che si sia innervosito questo non, non lo so però dopo, dopo vedremo col moviolone dell'avvocato comunque avvocale volevo dire che eh. non fosse successo tutto il casino e restivo come immaginavo ha bruciato completamente le gomme e gira in 2.25 eh ma io pure sto a fare schifo comunque eh. ha ripreso la a cioè, fare schifo stai girando in 2.23.5 avvocato Zaffora FZ, FZ89, vedi, ha perso la macchina Ha ah, perso vedi? la macchina, vedi Allora, ritiro tutto, Zaffora, non sei un coglione, sono solo sbagliato, dai Invece Pesaro Confermiamo eh, Effettivamente Sesto è un risultatone, ragazzi. Mamma mia, avvocato sesto, eh Lunatics chiude in sesta posizione Una gara Bravo, che l'ha visto protagonista di diverse notte difficile. Oh, adesso affrontiamo la moviola. Tutti aspettano la moviola di. Oh, ah, questo è dragone. Guarda dragone indennato. Eccolo eh, so qua. volta che a Dragone gli è zoppata la pedalera. Cioè, <ride> potrei essere cattivo e andare a fare change car e andare dentro a vedere la telemetria. per vedere se ha frenato o no. Però non siamo cattivi noi. L'ingegnere sì. ha fatto le macumbe. Non confermo e ne spentisco, cioè io ho frenato al posto giusto. Lui mi è venuto proprio addosso, ragazzi. Eh, non c'è niente da fare. Quello è il metodo DSC. Inizio a pensare che sia vera sta cosa. Cioè, veramente, ecco gli parte. prendo la scia Mansell. Ripeto, Mansell mi ha chiamato. Si è complimentato. Lui. E dopo ha richiamato. Cancella il mio numero. Esatto. Vado a passare per forza. Lui si è difeso, di però. Io ti ho detto insisti. Sì, sì. Mi sarei allargato un pochino prima, però. Per il resto manuale, proprio nel calcio. Qua. Adesso ci andiamo a vedere l'impennata. Avete mai visto una GT4 che impenna? Ora la vediamo, Ma pure lo, lo slow motion. Eh. <ride> Ma poi è decollata pure dietro, raga. Perché pure dietro è alzata, guarda, non tocco terra, tocco terra solo con la posteriore destra. sento delle urla bocate. Come vedete lui drifta alla grande ma ma bah, non so Oddio. sinceramente lui che si era sbagliato <ride> eh ma si era sbagliato però aspetta un attimo comunque si sì, oh qui c'è il gas aperto e che si è sbagliato no questa qua sta frenando sta già sì boh vabbè comunque oh. chi se ne frega dai Grazie per tutto il supporto durante questo campionato, ci siamo divertiti un sacco e adesso a febbraio parte la, la C Endurance.